Ciao! Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a scoprire insieme la My Beauty Box, che è sempre un servizio di eh, box beauty, in questo caso completamente italiana e quindi quando mi hanno contattato ho detto wow, anche perché è l'unica italiana. E andiamo, prima, di, prima di tutto, prima di scoprire che cosa contiene e tutto il resto, voglio parlarvene un po'. Allora, intanto... Qui sotto nell'info box c'è il mio codice sconto che non è affiliato per avere il 10% di sconto sul primo acquisto o comunque su tutti gli acquisti, qualunque cosa volete acquistare. Sì. Poi andiamo a vedere l'abbonamento. Dunque, la spedizione è sempre gratuita. Poi abbiamo l'abbonamento mensile, quindi che si rinnova mese per mese, a 14 euro a box. Se no, abbiamo l'abbonamento semestrale che è comprende 6 box ed scala i soldi ogni 6 mesi, quindi due volte all'anno, che nel caso ci interessa è più comoda invece che mettere i soldi nella carta tutti i mesi. In questo caso costa 84 euro per 6 mesi, quindi 14 euro a box sempre, se no c'è l'annuale che è quello più vantaggioso perché sono 154 euro che scalano una volta e basta, quindi pagate una volta e per 12 mesi siete a posto, e la box quindi viene a costare 13 euro l'una ovviamente invece se volete fare il mensile c'è lo sconto in questo caso del 10% che andate a pagare la box invece di 14 12,60 euro però dovete farlo ogni mese vedete voi Ed, secondo me il semestrale quello più annuale comunque sapete voi noi andiamo adesso perché io sono curiosa curiosissima a vedere questa box allora l'ho solo tolta dall'involuco esterno perché c'erano i miei dati, quindi si presenta così e si scarta, quindi questa è solo la copertura, mettiamola al dritto, eccola, così, è proprio una scatolina nera, carina, non l'ho ancora aperta, io quindi sono davvero curioso di saperlo, e apriamo. Allora, prima cosa che vediamo pink your life summer box ok è un foglio con eh, secondo me è lo spoiler Teniamolo per dopo poi questo whippy. ah in collaborazione con my beauty box ah ecco tutto a quanto allora whippy wip.it è un sito di shopping online eccole tutte le collaborazioni con questa quindi e abbiamo quindi uno sconto del 10 euro sul fermi tutti perché fino al 31 luglio e quindi è scaduto quindi questa è una box di mh, valido dal 22 giugno al 31 luglio quindi è una box o di giugno o di luglio Sappiamo che quelle gratuite che mi mandano sono box dei mesi precedenti che sono rimaste solo per vedere i prodotti. Magari togliete i buoni sconto. <ride> Vabbè, comunque poi, mh, Naioleari, ogni scusa è buona per sorridere e colorare la tua giornata. Ah, iscrivendovi alla newsletter di naiolearibeauty.com si ha uno sconto sul primo acquisto online. Quindi ci siamo già spoilerati che c'è un prodotto in Aioleari. Ah, e ci siamo anche già spoilerati queste perché, credo, My Power Volume Effetto Ventaglio di Deborah Milano e eh, Mascara. Ok, ci siamo già più o meno spoilerati tutto. Togliamo tutti questi fogli e andiamo a vedere la box, che la box è questa. Adesso la andiamo ad aprire, così. Ecco, ovviamente si già... vabbè. Cosa facciamo? La guardate prima voi, la cosa è coperta? Si vede qualcosa? Non si vede niente perché c'è un'altra cosa coperta. Allora, la faccio io. Cos'è questa cosa? Ah, che carina! È una... Aspetta. Ah, ma aspettate, forse è meglio che tengo la carta, che si vede meglio. Comunque, è una parte trasparente in collaborazione con WiPi, ma vanno sempre bene questo ci piace, ci piace ecco adesso vedo che ci sono delle cose dentro quindi vi faccio vedere anche a voi e poi le apriamo vediamo, metto qua come sempre poi vediamo allora Orfea salviette insetto repellenti monouso due salviettine di queste inodore, salviette insetto repellenti, protezione, zanzare tigre, zanzare tropicale, zecche, wow, queste ci piacciono, soprattutto quando andiamo nei boschi, queste mi possono piacere tanto, e poi sono monouso, le metto in borsa, sono comode, e, campione omaggio evitata la vendita, c'è un prezzo? Forse devo prendere, scusate, spoglieriamoci tutto, ma devo prendere questo, vediamo, ah, ah, non ci sono i prezzi, dice solo cos'è, ma non ci sono i prezzi, uh. allora, a questo punto, potere dell'editing, mentre edito il video vi metto qui in sovraimpressione, man mano che guardiamo io i prodotti, anche i prezzi, perché ci può interessare, vi ricordo che la box è costata, vabbè, lo ricorderò anche alla fine, comunque, eh, costa 14 euro, sto guardando che ho scritto, la box a 14 euro, ma con lo sconto del 10, 12,60, vabbè, allora, andiamo avanti. Beh, questo ce l'avevamo già spoilerato, quindi ecco, la scrivere not for sale è interessante. Comunque, My Power Volume Effetto Ventaglio, quindi questo è un full size. Comunque, volume e lunghezza di Debora Milano. Scusate, ve lo faccio vedere. Questo qui Uff, è nuovo, no? Non, è, non sono attenta. È mascara di Debora. Ah. ah, ho capito qual è. È quello che avevo visto in un video della Lolla che ha il doppio effetto, effetto del scovolino, quindi questa parte a pettinino e questa parte con le setole, oh ci piace, effetto ventaglio, beh questo lo provo, a ah, sì, una parte volume e una parte lunghezza, scusate un secondo, ditemi voi se è possibile che io devo registrare il video sempre con macchine che si fermano davanti a casa, comunque sia va bene, e quindi questo è il doppio effetto, ci piace, anche perché questo comunque costicchia mettiamolo qui, poi non so, non so, guardiamo prendiamo questo, vado in ordine Mini Ever Liquid Lipstick We Makeup Ah, We Makeup è un marchio nuovo se non sbaglio, Made in Italy Da Noi a Te in un click no. Cioè sono due rossettini rossetti liquidi No, qui non lo spiega. Sì, Long Lasting Water Resistant. No, vabbè, ma scusate, adesso li tiro fuori. Sono deliziosi. Lo saprete nell'editing se, se sono formato, cioè se, se hanno un prezzo oppure no. Ma io direi che vale solo per una volta da provare. Comunque questo è lo 02. Oddio, ma sono minuscoli. Bellino, lo 02 ci piace. Scusate, li rimetto nella scatolina se no li perdo. E questo è il 31, questo qui, se cioè no, mica si fa un po' ridere, però effettivamente la mettere in borsetta per un ritocco, non so quanti. Oh, questo è molto viola e oltretutto ecco, ci Trovo subito una cosa: non è omogeneo per niente l'altro nude è molto carino questo viola non è affatto omogeneo non mi piace comunque lasciamo asciugare un attimo e vediamo se sono davvero no trust scusate li rimetto via perché li perdo sicuramente andiamo avanti con questa che mi sembra una cosa già più carina eh, Maternatura Assis conosco il marchio prodotti ottimi con linci eco biorganic Bisuiti, maschera capelli dolcezza dei cupcake. Maschera capelli, no vabbè, quindi è una maschera 25 ml. Maschera capelli Bisuitti. Applicare alcuni minuti dopo lo shampoo sui capelli bagnati, sciacquare e eh sì, l'effetto dolcezza, addolcente Dovrò guardare nella, nella descrizione. Comunque, questa ah, quindi è, è crema dentro, lo si apre da qualche parte, secondo me, anche varie applicazioni. A questo punto, però, ovviamente dobbiamo guardare che cosa fa questa maschera, eh, bisui, natura, eccole, dolcezza del estratto di noce di cocco, estremamente ricco di condizionanti, nutre i capelli. Le mantiene sani e lucidi e agisce come un ottimo ristrutturante e volumizzante. Mm. Ah, ecco. Ah. Ah. Per un momento intenso di relax, anche no, tenere in posa la maschera anche 30 minuti. Eh? No, ma anche no. Comunque leggo che dice quando sono full size oppure no. Questo è un full size, ci interessa? Dopo guarderemo bene e vi metterò il prezzo. Da me piace la confezione. Andiamo avanti, Naioleari, ce l'avevamo spoilerato che c'era qualcosa, sul matte duo e shadow, matita ombretto. 3,2 grammi, questo è lo 03, tortora e acqua marina, vediamo cos'è. Ah, è un matitone doppio, carino questo quindi è un matita ombretto matito ombretto a lunga tenuta un colore intenso adesso lo guardiamo allora questa è la parte tortora bello bello è un dorato e la parte acqua marina non mi fa impazzire ma ma è bello ma è bello Adesso andiamo avanti, poi alla fine vediamo la durata di tutto. È eh, l'unica cosa: è che il tappo non si chiude bene, Sì, deve schiacciare molto. Mettiamo via anche questo, e ora vediamo gli ultimi due prodotti. Eh, Zago, Zago, mai sentito? Ok, è eh, Made in Italy, perfetto. E eh, non ho mai sentito eh, extra puri lip balm, balsamo labbra extra purificante, di argan e ceramidi è un 15 ml bella la confezione balsamo labbra extra purificante bello il fatto che ha il tappino eccolo qui uh è solido è solido un profumo che non riesco a, a capire non è fastidioso però è un profumo che non riesco a capire ok e a questo punto non capisco il purificante ma mettiamolo qui e questo ah sempre zago extra di clip balm ah questo è bassa molabra nutriente sempre un 15 ml bello rosa vediamo Bello sempre il fatto del tappino. Anche questo è bello solido. Mm, questo è di profumato. Bello corposo. Diciamo che i balsamo labbra vanno sempre bene. Ci piacciono. Poi questo è un Made in Italy oltretutto. Allora adesso io devo fare due cose. Uno spostare tutti i prodotti. 2 proviamo ah scusate pox è finita l'ultimo prodotto l'ultimo bassamo labbra ha un profumo fantastico adesso con un dito pulito andiamo a vedere i rossetti Beh, un pochino di intensità la perdono vediamo i matitoni e i matitoni si sfumano alla faccia si si sfumano e lasciano i brillantini. Beh, una volta sfumate lasciano bel po' di brillantini. Quindi i rossetti magari metterei sotto una matita ed i matitoni e... si sfuma e lascia i brillantini ma li testeremo bene, bello come, come base comunque, ecco io ora ho fatto un poccio di quegli assurdi che piacciono tanto a me, comunque visto il tempo del video direi di stringere ed ehm, andiamo a vedere il prezzo. Allora dunque io vi ho messo tutti i prezzi in fase di editing, e vi scrivo anche se sono full size, travel size o che ne so, Comunque sia, ho fatto i conti e le, le box totale sono 73,64€ e considerando che ha un costo di 14€, ci piace. Ci piace anche il fatto che abbia tutti questi prodotti perché alla fine sono... non ho capito questi, però la matita di Naioleari, Ari, maschera mascara capelli, i gloss, i gloss, i rossetti, siamo a 3, il mascara che è un full size 4. E, 5 e 6, quindi sono 6 prodotti, 7 con queste, non lo so, 6 sicuro, 7 forse, e comunque sia bello, bello a scoprire, poi c'è un po' di make up, c'è cura del viso, c'è del corpo, in questo caso la maschera a capelli, è abbastanza... Completa, mista, bellina, carina da sapere, e poi ricordiamoci ecco, la pochette. Ma la pochette è una cosa in edizione in collaborazione: ecco cosa che devo guardare. E se è per caso fa varie collaborazioni, ci interessa. E niente, io vi ricordo lo, il codice del 10% sui vostri ordini, qualunque ordine. Ho capito che non è solo sul primo, ma su tutti gli ordini che potete fare potete usare il 10 di sconto. Fatemi sapere se questa box vi è piaciuta, se conoscete in questo caso vi faccio scoprire qualcosa di nuovo, fate scoprire una box nuova, se vi incuriosisce, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!